Paola Perego su Rai 1, ecco con quale programma torna in tv. Paola Perego torna su Rai 1 in prima serata, ecco il nome del programma. I ritorni in tv sono sempre bene accolti soprattutto se riguardano personalità del mondo dello spettacolo che non si vedevano da tempo o che erano state allontanate dal piccolo schermo per sgradevoli motivazioni, se non, a seconda dei casi, ingiuste. Paola Perego, dopo la chiusura di Parliamone Sabato, è pronta a tornare in tv anche se, come ha confessato lei stessa, la paura è tanta. Vittima di un'agogna mediatica senza precedenti, una delle signore della tv, nonché della Domenica, tornerà su Rai 1 molto probabilmente con Super Brain. Non è ancora l'ufficialità della messa in onda del programma, ma da un TV pubblicato da Endemol Shine Italy si può leggere che chi è provvisto di una memoria prodigiosa, o una vista incredibile o ancora un udito assoluto è invitato a chiamare un dato numero di telefono. Insomma, i casting per il programma di Rai 1 sono aperti. Si tratterebbe di un ritorno dopo quattro anni dalla messa in onda dellultima puntata. Lo show di Paola Perego era riuscito a totalizzare più del 18 di share, sicuramente uno dei suoi tanti successi. Dopo il salotto del sabato pomeriggio, quindi, la conduttrice della Rai tornerà in prima serata con un programma molto apprezzato dal pubblico. Paola Perego torna con Super Brain su Rai 1 dopo Parliamone sabato. Paola Perego è pronta. Il suo ritorno in tv era nell'aria e ora, anche se manca ancora l'ufficialità, si sa con quale programma, Super Brain. Uno dei successi di Rai 1, in grado di totalizzare più del 18% di share, è pronto a tornare con nuovi fenomeni con vista acutissima, udito assoluto, memoria prodigiosa da lasciare tutti quanti a bocca spalancata. Una sorta di show dei record senza giudici dediti allosservazione delle esibizioni dei vari talenti. Lo scorso mese Paola Perego ha confessato di aver paura di tornare in tv dopo le polemiche sorte per una puntata in particolare di Parliamone Sabato dove alcune affermazioni sulle donne dell'est avevano indignato pubblico e web. In breve tempo la RAI ha deciso per la chiusura della trasmissione di Paola Perego lasciandola senza programmi e con il morale a terra. L'intervista rilasciata alle Iene Show ha scosso i telespettatori e soprattutto quel pubblico che si è conquistata in tanti anni di carriera. Lo stesso pubblico che non vede l'ora di assistere al suo ritorno sul piccolo schermo ormai attesissimo.